Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynatix. E Dan sì, E' Marco007. Siamo tornati su Pokémon Let's Go E Io nell'ultima puntata eravamo aggrediti ai fantasmi. Ora speriamo di. Salvarci. Uh, vabbè, per curiosità, oh no! Via, vattene via! Per curiosità! Ecco, vedi, ci portano al piano 3 visto che la mia si è chiesto chies chies prima ne avevo chiesto ma non è che volevo ho detto ho detto vai hai detto vediamo l'animazione allora ecco l'animazione si sì, com'è l'hai spaventata a causa dell'atmosfera sinistra no ma guarda siamo entrati in un cimitero tranquillo quello è solo il gioco Perché la prima volta ti tra... Non sai accarezzare. Ti piace solo qui, eh? Eh, che carino! Ok, così le abbiamo già sconfitte. Quindi ce n'è. Non va vale il gioco il punto di quello. Premi pensato. E poi scuoti. Parte la sfida di Gabriella. Bene, vediamo se dobbiamo parlare. Ok, l'abbiamo battuta. Ora qui c'è una Pokémon. C'è una Pokémon. Cioè, ma sei cieco o cosa? Non ho capito. Purra totale. Si vede pure, si vede benissimo. Non l'avevo vista. Per fortuna che gli spada e scudo metteranno la funzione. Allerta spoiler! Sì, l'avevo vista, intanto non l'ha vista. Dopo.. Uh, allerta spoiler, nella cosa spada su spada e scudo faranno una cosa che fa cambiare la, la uh, telecamera, cioè può muovere la telecamera. No, che spoiler che hai fatto, mio mm dico. -hmm. Ok, però allora andiamo nell'area di cura. Sentate in una zona protetta da una barriera mistica. La tua squadra è tornata in forza. Meno male a Vieni, ho creato una barriera per proteggere questo luogo. Qui puoi riposarti. Ok. Uh, mi sa che... Sì, ha tolto pure i fantasmi. Pepita. Possiamo anche averla per dei soldi con le perle. Quante perle o pepite abbiamo? Zero. Le abbiamo già venute. Quattro pepite e una perla. Uh, aiuto. Vieni, vieni, vieni, sì, <ride> scaccia le cose. Sì, lo Scaccia le persone, soprattutto. Perché le ho già curate? Dammi la tua anima. Perché non leggi più tu? Perché non serve, sono personaggi personaggio secondo me? Beh, leggo io allora. Tamara. Ok, eccoci. Bella la zona. Zombie! Zombie. C'è una pianta! <ride> ok, eccoci, vai all'aria! Vai a quella sotto che non abbiamo combattuto con quella lì! Sì, un attimo! Pietra gelo! Ah! Un attimo! È quello che penso! Si! Sì. L'area è un po' come un gelo se volla! Fatto! Sì. Uh, nessuno può vedere se non abbiamo un po' di tempo per tipo ghiaccio tipo gelo che okay. è Kirby uh -oh. Sono posto in cui lo so che okay. è Kirby che c'è quelli di ghiaccio e quelli di gelo Rossina. rossina Rossina. Rossina. rossino rossino rossino c'entra poco e eh si sì, un attimo ho fatto il giro perché poi ci sono i fantasmi oh, sì. eh, un attimo una vi mostro una forma forma cosa se riesco <susurra> Pokedex così è fatto eh, possiamo vedere le immagini dei dei programmi. Uh. Uh. Boh, non ho capito che cosa volevi fare. No, no, volevo ve far vedere una cosa. Oh, tagli. Rivina. Rovina. No. Non rivina. Che significa rivina? Boh, cosa vuol dire? Uau. Perfetto. Prendi la pokeball. Rivitalizzate. Uh. Perché non lo prendi tu, signora? I, i suoi spettri sono morti. Come c. come se si è arrivato. Perché ti vuoi far colpire? Ma si. sono un genio, se vai, li blocco io. Ma un po' sparisco tanto. Mi interessa, vai avanti. Non Riesco a muovermi. Sì, no. ti, sei, ti sei. appena girato. Poi no. non riesco a muovermi. Ecco. E via. Ok, andiamo un secondo al centro poco di sotto perché qua il mio chomper si era addormentato. È morto tanto. Che e ora torniamo su ora. Vai detta leonatrice di supporto. Come blocco i po, po blocco i fantasmi? Mi vieni pure con. No, i tu sei e i fantasmi e non li blocchi. Tu no non mai io sono blocchi. un fantasma. Eh, e' quello che. La signorina fantasma dynamic non uccide. Vedi a questa visuale è un Signori, la prima volta che troviamo delle ultra ball. No, seriously? Si. Sì. Ah. Ne abbiamo già 10. Perché non abbiamo mai usato? Perché non abbiamo mai usato. Perché fatto siamo fatto di stupidi. Pokémon. Li per pozione. Uh, qua succede un evento, sì. Per mm, no. l'ultimo. No, tu. Gengar, Mega Hunter! Via distrosi! Ma perché fai quella voce? Non lo sai fare. Devo. Te, no, ce l'ho metto io la, la no, non ti preoccupare la sopra da so. Via l'intro. Via l'intro. Vieni! Bene, Tizio sta tremando di paura e non riesce a fare un passo di più. C'è questo punto! È normale che non riesce a fare un passo di che più. andiamo. Via l'intro! No! Sì! Tanto non mi attacca su oh. che di fantasma, quindi, che dobbiamo fare? Io posso andare? Ah? Che <ride> c'entra! Cos'è quella faccia lì con la linguetta di fuori? Ma tuttavia, Ivi! Ti odio! Ivi ha un leggero languorino. Che c'entra! Punto! Qual è il senso? Ah, cioè. Ora, ora attacchi quel fantasma per paparino. Ma possiamo attaccare il fantasma, dobbiamo tornare indietro. Non dai. Dai. No, Marco, Marco, Marco ti ha messo. Rimetelo a posto. Ecco, <ride> <ride> <ride> bravo. Come? Oh. Cibo infinito. Ora ti ipnotizzo. Ma dai non quello Sei un ipno <ride> E poi lui me. Beh, aspetta, aspetta, non andare, non andare. Ti faccio vedere come si fa. Per passare questo fantasma bisogna semplicemente camminarci dentro. Quindi. Lo ignora. E poi. E <ride> o E poi arrivano i suoi servi a casa. allora Come capite questa è una barriera ed è stupido quindi eh, ad... puoi passare da qua, cioè non basta. puoi passare da qua <ride> si, sì, quindi... non abbiamo risolto niente abbiamo... ci siamo solo tolti uh, le medium uh, da, dalle scatole per, uh, per la prossima volta che ci andremo Quindi non dovevamo andare adesso? No, dobbiamo andare, sempre per la storia, però ce ne siamo comunque tolte di me. Uh. non sì. sarebbe successo se non avessimo? Siamo avessi arrivati qui fino alla Pondonia, Pondoni. su ordine Giovanni. Ma questo Mr. Fuji non c'è.. ma di questo Mr. Fuji non c'è nemmeno ombra. L'unico posto in cui non abbiamo cercato è in cima alla torre poco. È vero, c'erano quelli di strani aspetti e non siamo riusciti a salire fino in cima. Ah! Visto che non abbiamo visto, trovato un almeno catturiamo questo cubone. Esatto. Così non torniamo al rifugio a mani vuote. Ottima idea, dai. Torniamo al sargento ah, di rock. Scusa? Di alzurro. Q. Cuu. Mm. Esatto, la tua mamma si trova di ziura Vieni con noi, ti portiamo da lei Oh, meno bravo. Q, Q, Q, Dai, sbrighiamoci. Chi l'ha detto? Boh, tutti e due. Ho appena assistito a una cosa terribile. Che, oh. che ne sai che non è davvero la, la loro mamma? Comunque... Comunque, come... comunque tutti catturano i pokemon, quindi cosa ti aspetti? <ride> Ti hanno detto oh, la tua mamma sta lì e. Anzi almeno lo stanno portando su sua volontà. Loro che gli hanno solo detto che, che, che venire con loro. Lui ha accettato e deve andare. Gli altri lo catturano di forza, quindi. Firo è il nostro peggiore Pokémon, ma è l'unico controllo a Pegapol. Ma allora. Azzurropoli si trova. Non ci interessa. Zaferanopoli che non ci possiamo andare a Zuroppoli, qui c'è un passaggio che ci farà andare direttamente da piccolo appunto, ogni città viene da un, no, da un colore. Ah sì? Aranciopoli. Arancia. Arancione. Cannella sì. è un colore. Anche. Spumaline è un colore. Smeraldo è un colore. Smeraldo. <ride> Plumbeo, suppongo sia un colore. Sì, è tipo grigio. Celeste. Lavanda è un colore. Oh, dai. È un colore. Zafferano. Zafferano è un colore. Azzurro è un colore. E diventato fucsia caso fucsia. Sì. Fucsiapoli. È il percorso 13. L'articolo 13. Centrale elettrica è un colore. Sì, sì. sì. Roccioso è un colore. Luna è un colore. è questa? Ma dai, il peso l'alto piano blu. Ah, certo. Il peso è chiama... l'alto piano blu. È, è il colore l'alto piano blu, veramente? In inglese si chiama Indico League. Vabbè, insomma, vabbè. È sempre Indico. Blu è Indico. È sempre quello. No! Comunque come... sia, eh, come avete potuto intravedere, forse sono pazzo. No, proprio. Sì, anche quello. Ogni Comunque è. sia, eh, anche, in Super... ah, anche in Paper Mario color Splash. ogni. ogni livello e un colore oh no oh yeah Bobby dead perché entri nel Pokédex dai usciamo salviamo Ma è il Pokédex flareon flareon flareon lui vive flareon ah ha, habitat sconosciuto lo vive uh, flareon non vive non vive Non conoscieste flareon salva non può andare <ride> gianti salva Proprio non può danneggiarti allora. perché è un RPG, comunque. Ci vediamo alla prossima, ciao. Ciao, abbiamo giocato 9 ore.